Presidente, eh, grazie a tutti di essere qui naturalmente. Sono sincero, mi sono preparato in un discorso in questa occasione se, per due motivi. Primo perché pensavo di eh, avere poco tempo a disposizione, io come ciascuno degli altri che sarebbero, delle altre persone che sarebbero in tre di tutto. Secondo perché volevo divertirmi, volevo divertirmi ad ascoltare gli interventi di ciascuno, eh, soprattutto degli autori, di questo che secondo me... È un bellissimo dossier. Eh, non certo per merito del curatore, quanto per merito degli autori che sono intervenuti, che ciascuno dei quali ha dato il proprio contributo, eh, secondo me mh, significativo proprio perché è diverso l'uno dall'altro. Eh, vorrei dire una cosa, eh, con, mh, fare una scelta rituale. Um, il mio intervento sarà breve però vorrei partire dai ringraziamenti e ringrazio uh, le due persone che sicuramente hanno dato il loro maggior contributo per la buona riuscita di quest'opera ossia Silvia Ferrari e Valerio lavoro. il mio contributo è stato in fondo modesto io non sono un dialettofono né purtroppo un dialettologo cosa che mi sarebbe sempre piaciuta diventare ho comunque a casa grammatica e dizionario del di, deletto di, di <ride> Bolognese e prima o poi inizierò a studiare con eh, se, serietà eh, vorrei solo spendere qualche cosa eh, su quanto ha fatto l'IPC in questi anni un eh, lavoro secondo me molto importante eh, in termini di collaborazione con il Comitato Scientifico il Presidente è qui oggi il professor eh, Stefano Morinetti Brazzi, che è anche uno degli autori del dossier, ehm, e ehm, nel rapporto anche con il territorio. L'IBC ha cercato di sostenere i progetti che arrivavano dal territorio, dedicandogli la debita attenzione e porgendogli l'attenzione del comitato, il quale è entrato nel merito delle varie eh, delle adeguate valutazioni, insomma e i progetti sono interessanti soprattutto perché sono diversi dall'altro si va dalla, dalla proposta di digitalizzare più di 200 per esattezza 235 copioni teatrali romagnoli ad opera dell'associazione dell Friedrich eh, alla ehm, alle 40 di dolezioni, di pochi minuti lunghi, sempre eh, ad opera di una, della realtà romagnola di questa associazione Scien, eh, ma ci sono tantissime altre iniziative, c'è anche un'iniziativa eh, di carattere didattico per insegnare l'italiano a scuola nel Comune di Castelmaggiore, un'iniziativa che continua nel tempo, questa è l'importanza, formare prima i formatori, cioè gli insegnanti, poi questi svilupperanno un percorso di formazione, di crescita, di educazione al dialetto e alla sua cultura rivolto al, agli studenti ai, agli alunni e ce ne sono tantissime altre di queste iniziative che potete trovare all'interno del dossier eh, dico un'ultima cosa il, come dicevi non sono un dialettofono eh, però capisco l'importanza del dialetto come portatore di una cultura è uno dei volti di una cultura in considerazione di questo il, il dialetto può essere anche conosciuto a livello scritto. Diceva giustamente eh, Bellosi che il dialetto è innanzitutto una in realtà, lo è sempre stato, è così, speriamo che continui ad esserlo. Eh, però ecco, io vorrei spezzare una marcia anche nei confronti del dialetto scritto. Come Eh, approcciata, avvicinata attraverso i libri. Io ho partecipato per mia grande fortuna alla presentazione, alla vicinanza di un libro, una produzione, un testo biblico, eh, curata proprio in dialetto bolognese dal professor Vinetti Brazzi. E così un'operazione di questo tipo sono state fatte anche da altri, da Claretta Ferrarini, che ha prodotto eh, i Quattro Vangeli, gli altri degli Apostoli, in dialetto borghigiano, che è il dialetto di Firenze. Insomma, sono operazioni culturali secondo me molto importanti perché due lingue, due culture si incontrano, si allusano, si conoscono e si arricchiscono reciprocamente. Non è la stessa cosa leggere eh, le parole di Gesù in ebraico o in aramaico e in dialetto belgiano. Di c'è qualcosa di diverso, c'è una frattura, una cesura, ma è bene che ci sia proprio perché chi è in all'interno del borgo, del borgo di Fidenza, ha, un, ha una percezione diversa della parola in questo caso di Cristo. E questo naturalmente questo discorso vale per qualsiasi altra operazione culturale di traduzione, cioè il trapasso da una lingua all'altra. Sappiamo è una banalità, ma ha un una grande verità al suo interno, il motto, tradurre è sempre un po' tradire. Ma è un bel tradimento questo secondo me, perché porta con sé degli elementi da una lingua all'altra, da una lingua a un dialetto, da un dialetto a un dialetto che, eh, di cui non si può non tenere conto. Sono solo una ricchezza in più, una ricchezza aggiunta per il nostro mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.